Buongiorno a tutti, qui è Arduino Schenato da AirForex.com e come ogni sabato andiamo a vedere quella che può essere una interessante view dedicata a una delle coppie valutari più importanti, se non la più importante, ovvero l'euro sul dollaro americano. Eh, prima, però, di partire vi chiedo sempre di lasciare un mi piace al video se il video poi eh, vi è piaciuto e magari vi può supportare nella vostra operatività la settimana prossima ed iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Partiamo quindi con la view che ho per l'euro dollaro o comunque andare a fare una analisi molto oggettiva di quelle che sono le dinamiche dei prezzi, esclusivamente le dinamiche dei prezzi, lasciandoci completamente fuori tutto quello che riguarda dati notizie quello che è successo questa settimana da un punto di vista di ehm, quello che abbiamo sentito quello che anche se non vogliamo magari c'è arrivato quindi guardiamo esclusivamente i prezzi allora che cosa è successo questa settimana questa settimana sono andati Uh, Aruba i dollari, comprati a mani basse su tutti quanti i cambi valutari e euro-dollaro. Ovviamente, come si può notare, questo è un grafico settimanale. È assolutamente andato praticamente a farsi un giretto verso il basso come si può notare da questa settimana quindi un bel giretto una grande volatilità un movimento che non si vedeva sull'euro dollaro a livello short veramente da molto tempo probabilmente un ribasso del genere lo si può vedere ecco eh, nella, in, questa, in questa parte qui del grafico quindi praticamente a ottobre novembre del 2020 qualche mese fa con queste due settimane molto molto negative in questa tendenza short che poi sono state e il mercato ha continuato a salire. Siccome io sono un grande trader per quanto riguarda l'euro-dollaro, cioè lo trado molto, è uno dei, degli strumenti se non lo strumento che trado di più e quindi lo conosco un po' e quello che voglio dirvi è non lasciamoci troppo abbagliare da movimenti così forti ma cerchiamo di capirli magari sono anche movimenti che possono avere una loro continuazione però stiamo a vedere cerchiamo di capire Allora, io cerco di guardare un po' la dinamica, la dinamica è ancora nel medio periodo una dinamica bullish eh, ricordiamo che stiamo in questo momento con una chiusura in area 18.60-18.70 ma fossimo anche 1,18, voglio dire, stiamo ancora quindi al di sopra di livelli importanti di prezzo eh, che, diciamo, vedono l'euro sicuramente come quota abbastanza eh, normale. Cioè, se noi prendiamo un mensile, quindi guardiamo negli ultimi 10 anni, 6-7 anni, dove era l'euro dollaro, guardate, abbiamo una parte alta che era appunto 4.25, una parte alta 1.05, quindi diciamo che se prendiamo una parte un po' intermedia della situazione, diciamo che la zona tra 1.16, 1.18, 1.15 è una zona abbastanza intermedia degli ultimi 6-7 anni. Ma quello che io adesso voglio andare a vedere è proprio l'ultima parte del grafico, cercare di capire che cosa sta avvenendo. Allora, questo grande sell off, in effetti, è andato a violare alcuni supporti tecnici statici molto molto importanti se vado a prendere un um, vado a prendere tutta la fase di rialzo che c'è stata qui aspettate che la disegno meglio <coughs> quindi prendo il ritracciamento lo porto qui e lo vado anche un attimo a modificare e voglio togliere eh, alcune cose che adesso non servono e vado a prendere questo gli metto anche l'ultimo di ritracciamenti di Fibonacci che eh, viene usato nell'ottica di ritracciamenti eh, su, sui prezzi e appunto, non salvo le impostazioni perché non mi interessa e appunto, eccolo qui, è 61.8 e 78.6, come voi saprete, se, se conoscete un po' Fibonacci, i due, i due eh, ritracciamenti più, eh, più profondi di Fibonacci, beh, il 61.8 che è sicuramente eh, il più importante come numero eh, di ritracciamento, ma abbiamo anche il 78.6, importante magari poco conosciuto, ma eh, altro livello importante. Quindi abbiamo comunque questa zona, la zona che passa tra 1,19, numero tondo, ex resistenza tecnica, ex supporto, e eh, la zona diciamo 1,18, 1,18, 25 che passa per, per questo livello, che potrebbero diventare almeno nel breve dei punti di sostegno importante per quanto riguarda l'euro. Poi se ci mettiamo anche, cerchiamo di capire che tipo di dinamica sta avvenendo? Prendendo il minimo più basso di questa base, di questo pavimento, che ha portato poi a questo doppio minimo higher close che ha fatto il rally, fatto fare il rally poi nei prezzi del, dell'euro. E prendiamo anche una, una, una dinamica no? eh, sulle chiusure. Quindi prendiamo eh, la chiusura di questo e noteremo che anche qui passiamo circa per 1,18. Quindi 1,18,25, 1,19, 1,18, queste zone qui. Sono zone importantissime Che potrebbero Prima di un movimento Anche addirittura più repentino Verso proprio i livelli di minimo E quindi creare un classico trading range Perché poi comunque abbiamo tutti i livelli Di sostegno importanti Di supporto importanti, Abbiamo queste zone Quindi io questa settimana Non starei solamente a guardare una barra No? c'è stata tanta volatilità il mercato ha rotto tutto tutti i dollari sono comprati a mani bassi su tutte le principali valute l'oro crolla allora andiamo assolutamente a metterci per forza in una tendenza di breve sì, è una tendenza di breve ma nel medio periodo quindi grafico settimanale alla mano la fotografia qual è ancora? guardatelo, no? si nota un po' la dinamica è un movimento dove lui ha fatto un classico no? movimento 1-2 2, 3, 3, 4, e adesso dove sta andando? Stiamo andando proprio su queste aree, no? Queste aree che potrebbero diventare delle aree per poi riportare sui prezzi, che non voglio dire che debbano andare a farsi nuovi massi, però nell'ottica di trading, visto che comunque avete visto praticamente quasi una volta a settimana, parliamo dell'euro-dollaro o di copie di valute comunque eh, correlate, ho parlato di euro yen un paio di settimane fa, ma comunque ce ne saranno, Vedete come eh, questo euro dollaro a mio avviso su queste aree o poco più sotto i livelli attuali, quindi dico 1.18 per dire magari 1.18.20 anche, quindi la zona 1.18 è una zona sicuramente, già anche dove siamo ora, eh, rottura di questo 61.8 va bene ma... Chi, chi dice che questa settimana non faccia un minimo e riporti i prezzi con una settimana verde bella tonica su cioè ci possono essere i presupposti quindi quello che io vorrei farvi passare è non prendiamo tutto quello che eh, vediamo eh, nel brevissimo e lo facciamo diventare ah, adesso eh, visto che vogliamo seguire la tendenza ci mettiamo tutti short nel senso che questa cosa va bene seguire il trend ma seguire il trend della grande figura e a mio avviso questo sell off eh, diciamo che è stato tiro via qui è stato abbastanza, eh, abbastanza pesante sicuramente ma al momento rimaniamo su dei livelli importanti tra l'altro guardiamo anche un po' cosa era successo proprio eh, come dicevamo prima a settembre e a eh, ottobre a fine, fine settembre fine ottobre prendiamo proprio la settimana eh, di, di, di, di vendite che c'è stata prendiamo un Prendiamo un, eh, vediamo se lo trovo, il righellino, eccolo qua, guardiamo qua, il righello qua dice meno 2.19 qui, poi abbiamo, qui abbiamo fatto un altro meno, vediamo, da massimo a minimo, meno 1.86, 2.19, 1.86 di movimento percentuale, questa settimana c'è stato un 2.47%, cioè stiamo comunque, seppur bello intenso, meno 2,19, meno 1,86, meno 2,47, in una situazione che era già avvenuta in, sui livelli di massimi, quando c'erano stati questi massimi arrotondati i prezzi avevano buttato giù, in realtà avevamo buttato giù due volte, per ben due volte. Questa volta cosa è successo? Massimi arrotondati anche qui, eh, tra l'altro su dei livelli, qui eravamo a 1,19, quindi anche un livello importante, qui eravamo a eh, 1,2240 ma i movimenti diciamo che sono abbastanza eh, simili, se poi addirittura prendiamo tutta la parte della gamba, quindi prendiamo da massimo a minimo e andiamo anche qui a vedere che tipo di, di eh, movimento percentuale ha fatto, quindi questo, 3,32, ci accorgeremo che, guardate un po', qua arriviamo fino all'ultimo, siamo a 3,42 voglio dire stiamo praticamente ad un ritracciamento che potrebbe essere arrivato a un punto di capolinea almeno eh, come dire almeno nel breve quindi aspettarsi anche eh, un rimbalzo di prezzi che ripeto non significa un ritorno per forza di euro dollaro a 1.2240 però io nell'ottica di breve se devo farci delle operazioni ovviamente devo cercare di capire la view quindi la mia view vuole essere diciamo costruttiva e di supporto nell'ottica di qualche giorno da qui almeno alla prossima eh, per la prossima settimana quindi questo è quello che riguarda l'euro e se andiamo a prendere un daily eccolo qui quindi tutta la dinamica che si è venuta a creare è una dinamica di eh, sell off molto intenso che è arrivata a testare questi minimi perfettamente, 1.18.45, che potrebbe avere anche un ulteriore movimento a minimi arrotondati e che potrebbe riportare i prezzi anche facilmente a 1.20, 1.20.50. L'euro dollaro sapete che è abbastanza tranquillamente eh, fattibile, che lo facciano, fa dei movimenti abbastanza repentini. Questa mossa verticale, insomma, io al momento non per il tipo di dinamica di medio termine che si sta venendo a creare, vedete, eh, la, la giudicherei proprio come una dinamica, per carità, di forte sell off, ma eh, non mi metterei adesso a pensare solamente a dei corti, ecco questo voglio dire, quindi a delle posizioni short euro, long dollar, eh, per questo sharp sell off, no? questo violento sell off di mercato. Questo è quello che volevo mostrarvi, quello che volevo anche farvi, su cui volevo farvi riflettere, mm, perché mi sembra, mi sembra giusto visto che eh, molti, tra l'altro, ho ricevuto anche qualche mail che mi chiedevano, eh, la mia view. Per quanto riguarda l'euro-dollaro, qualcuno che mi segue, che mi diceva, ah, ma qua eh, è cambiato adesso il mercato, vi ricordate cosa vi dicevo anche in svariati video precedenti, nel, da, da, da, da ottobre, da, no da ottobre, da, più da, forse da gennaio, febbraio, quando eh, vi dissi, forse sull'eurodollaro non c'è più quella tendenza forte short, long, ma ci saranno da seguire gli swing che si verranno a creare tra weekly e daily e prendere di qua e di là per andare a, nel breve termine, a prendere dei movimenti sia long che short. Quindi abbiamo tutta questa zona di tra 1,18 e 1,19. Ripeto, per riassumere, che è molto importante e può riportare i prezzi su. In realtà poi abbiamo anche dei supporti sotto, 1,16, però adesso è presto per chiamare quelli. Io sinceramente, vista la verticalità del movimento short e visto tutto quello che abbiamo detto, da dove arriviamo, quindi la dinamica che ci accompagna, Nell'Eurodollaro, negli ultimi tempi, a mio avviso la zona, ripeto e quindi la segniamo qui: la zona che passa tra 1,19 e 1,18, eccola qua, me la segno in verde. È la zona chiave per eh, possibili ritorni dei compratori anche in ottica di brevissimo, quindi non per forza degli, delle inversioni, ma che potrebbero far tornare i prezzi su nel breve termine. Va bene? Bene, allora a questo punto io uh, vi saluto, spero appunto che il video vi sia piaciuto, lasciate come vi ho chiesto prima un like se il video appunto uh, vi è servito e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Io a questo punto vi saluto, vi auguro un buon sabato, una buona domenica e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!